Ciao, come state? Tutto bene? Eh sì, ci ritroviamo nel pre, nel post, insomma, tutto quello che di solito facciamo il martedì ma non ci troviamo di martedì, nel senso che eh, non sono in diretta, non riuscirò a essere con voi perché inizia una settimana veramente piena, piena, piena, strappiena di lavoro, di appuntamenti ma soprattutto di feste, di fiere, di manifestazioni e quindi eh, insomma, la mia settimana sarà dedicata alla preparazione e anche alla trasmissione all'interno della fiera della meccanizzazione agricola di Savigliano eh, e poi insomma, via via inizieranno ad esserci altre fiere a cui saremo presenti ma eh, questo non mi impedisce comunque di stare con voi e così mi sono detta cosa posso raccontare ai miei amici anche se non siamo insieme questo martedì allora ho pensato che da un po' che non parliamo di vinili e così ho detto bene sai che c'è vado a togliere un vinile appeso di là in segreteria di quelle che hanno delle copertine un po' più particolari e glielo propongo e così ho fatto già lo vedete qui ho scelto questo vinile da una copertina veramente particolare beh eh, chi sono loro intanto loro sono i kim crimson e, e sono un gruppo rock progressive londinese britannico che si è formato nel 1969 a londra e spesso viene classificato anche come eh, prettamente progressive eh, dobbiamo dire, in realtà insomma il gruppo ha subito veramente tante influenze anche portate da ogni eh, partecipante così al progetto e quindi queste influenze veramente hanno fatto conoscere e scoprire eh, più e più generi musicali sono stati fusi anche nei loro lavori e eh, non solo questi generi musicali sono stati fusi ma anche proprio, diciamo così, l'unicità di ogni singolo elemento del gruppo anche perché sebbene la band sia, eh, diciamo così, britannica in realtà all'interno del gruppo ci sono degli elementi che arrivano dagli Stati Uniti e quindi questo ha permesso anche questo ponte, questi viaggi hanno permesso di eh, così influenzare un po' quello che è stato il loro modo di vedere la musica, dico sono ancora perché attualmente King Crimson sono ancora in attività, ebbene ehm, tant'è che insomma questa unione ha fatto sì che eh, raccontassero il loro tipo eh, di musica attraverso un album e l'album, il primo album è quello che è diventato più famoso. È è stato proprio questo, In the Court of King Crimson. Ma perché è diventato famoso? Beh, intanto è diventato famoso un po' eh, per il genere musicale, per i mix di generi musicali che si trovano all'interno, perché all'interno troviamo anche della musica classica. Ma soprattutto lo è diventato, oltre perché è un bellissimo album ed è stato anche eh, definito come l'album forse più importante del rock progressive che ha fatto sì eh, che sia stato di ispirazione per molte generazioni e anche in qualche modo sperimentale ma dicevamo è stato importante anche per la copertina una copertina che eh, è stata realizzata da Barry Godber, eh, tra l'altro lui aveva eh, 27 anni un giovane programmatore che Riuscì a disegnare solo questa copertina perché poi eh, l'anno successivo insomma, morì prematuramente. Tant È che eh, questi due dipinti rimangono le uniche due opere eh, di questo giovane artista. E, e che dire, Beh, un album sicuramente particolare, un po' per i colori eh, che sono quelli del rosa e dell'azzurro, che sono predominanti, ma anche, eh, insomma, se vogliamo, di questa faccia, di questa faccia che urla, che sgrana gli occhi, tra l'altro pure senza orecchie, dobbiamo dirlo, e che è anche un pochettino inquietante, ma questo sta a significare un po' quello che vuole rappresentare no? questa, questa copertina, eh, l'uomo schizzoide del ventunesimo secolo di cui si parla anche nella prima canzone, eh, però all'interno c'è un altro disegno che se vogliamo cambia completamente okay? opinione di quest'uomo perché praticamente è un uomo più sorridente, si vedono anche le dita, più aggraziato, più allegro, più calmo, mostra anche le mani e le mostra in posizione eh, leratica si dice e in questo caso eh, questo sole e questo universo rappresenta il re cremisi eh, ma è anche in qualche modo rappresenta quello che è il gruppo un pochettino si sente di emanare con la sua musica. Dicevamo, i colori predominanti sono il rosso, eh, che è proprio il rosso cremisi, ed il blu, ma eh, dovete sapere una cosa, sì, eh, che eh, proprio a causa di questa originalità, se vogliamo, di questa copertina di questa mostruosità del, del volto e dell'assenza di informazioni sul fronte e sul retro, perché effettivamente noi prendiamo questo disco, ma se non lo conosciamo, anche se ormai tutti lo conoscono, non si sa effettivamente di chi sia, mm, fanno sì che questa copertina sia una delle copertine più significative della storia del rock. E pensate che tre eh, in particolare sono quelle più eh, significative, copertine che sono legate, diciamo così, alla musica. E sono... Questa è in The Court of Chris, King Crimson, Crimson. Eh, e poi abbiamo eh, il famoso prisma The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd e il disco, il vinile, insomma, eh, quello invece tutto bianco dei Beatles. Ecco, queste sono le copertine un po' caratteristiche, ma sono copertine, soprattutto questa, che richiamano un po' l'arte gotica, che in qualche modo ha segnato anche la storia del vinile stesso, eh, della musica dei dischi progressive e di questo modo di così realizzare le copertine eh, che fossero anche un pochettino improntate sul fantastico gotico bene spero di avervi così illuminato un pochettino di avervi incuriosito su questa copertina ma questo per dire che cosa beh che intanto non saremo insieme ma non vi preoccupate che comunque mi faccio vedere in qualche modo rimaniamo in contatto ma anche per dirvi che perché no potreste rispondermi e mettermi quale può essere un album che vi ha in particolare soprattutto per la copertina perché chi lo sa magari potremmo continuare a raccontare i nostri vinili nel frattempo che succede beh succede che io vi ringrazio come sempre vi auguro una buona giornata una buona serata non scappo è solo che appunto la fiera mi chiama e quindi devo andare ma ci ritroveremo molto molto presto ve lo prometto quindi un bacio, un abbraccio e buona serata. Ciao!